Allora, innanzitutto, l'unico paese al mondo dove esistono dieci vaccini obbligatori è l'Italia. Obbligatori, eh? Ti curano obbligatoriamente. Sei obbligato a curarti. Caso. Vedrete se non tirano fuori l'obbligo di giocare d'azzardo. Eh, il grattevincio obbligatorio non so, metteranno 5.000 lire di icia o dici che paghi in più e poi estrarranno, non so, un codice fiscale alla settimana straordinario noi puntiamo su questa cosa e ti diranno che è un tuo diritto a vincere il tuo diritto alla salute bene, 10 obbligatori l'ultimo vaccino è dell'epatite B la legge è stata fatta nel 91 autorizzata da un grande ministro che ce lo ricordiamo sempre il ministro De Lorenzo uno dei pochi scienziati che abbia. Uno dice che era corrotto, però era avallato e garantito da Cirino Bomicino. Si viene a sapere, si viene a scoprire che la società Smith Klein, Smith Klein, che fattura 300 miliardi con questo vaccino all'anno, il proprietario ha dato durante il processo confessato da lui 600 milioni a De Lorenzo perché gli approvasse l'obbligatorietà del suo cazzo di vaccino. Va bene? Allora, vado a vedere cos'è un vaccino. Il principio del vaccino è prendi un bambino sano che non ha neanche un anno con il suo sistema immunitario perfetto giusto a un anno non ha ancora, ancora mangiato in nessuna trattoria B. Gli inoculi un virusino, un virusino piccolo in modo che lo abitui un po'. Nel caso arriva il virus più grosso, il virusino piccolo è lì che è anni che gira gli fa un culo così al virusino. Se però il virus grosso non arriva, il virusino rimane lì, in circolo. Oltre al virusino c'è anche un po' di mercurio. E allora abbassa i sistemi, sistemi immunitari. Parliamo di sistemi immunitari. Non abbiamo più difesa di un caso. Ci sono tutti raffreddati, tosse, bronchiti i bambini tutti a letto vado a vedere i grafici ho detto ma si può mettere in dubbio un vaccino io dico di no, speriamo che, che, che le cose che dico non siano vere porca puttana perché se solamente sono vere io cazzo ma io spacco tutto allora vado a vedere i grafici e vedo vedo i vaccini che ci fanno vedere la difterite in usa questi sono dati in non sono me è scomparsa il vaccino è stato messo nel 1930 in vent'anni, nel 50 scomparsa della difterite i grafici che ci hanno sempre fatto vedere sono questi, ma ci hanno fatto vedere l'ultima parte di un grafico se ce l'avessero fatto vedere tutto forse avremmo ragionato un pochino di più perché tutto è così eh. la difterite stava scomparendo per i cacci suoi <ride> Veri, eh? la, la poliomielite stava scomparendo per i cazzi suoi. Sabin, il grande scienziato, un di bella, uno che si inoculava, uno che non ha venduto niente a nessuno, è morto col dubbio sul suo vaccino. Il grafico, là dove hanno fatto, dove hanno fatto le vaccinazioni, le malattie sono scomparse, là dove non hanno fatto le vaccinazioni, le malattie sono scomparse lo stesso. Sono cicliche, ma sono cicliche e noi non abbiamo neanche un attenuante. Caso un attenuante, nel Medioevo ci si ammalava, ci si moriva, non si vedeva il microbo perché non c'era il microscopio, era Dio, perlomeno era Dio che ti faceva ammalare, non una multinazionale del cazzo, era Dio.